Gli austriaci conservatori, cioè come Schumpeter, Mises o Hayek? Eh, ottima domanda. Allora, eh, io credo che si debba distinguere nettamente tra Schumpeter da un lato e Mises e Hayek dall'altro. Erano tutti conservatori. Se volete, erano tutti liberisti ed erano anche tutti austriaci. Ma Schumpeter non è austriaco dal mio punto di vista, dal punto di vista dal, dal, se lo guardiamo come teorico, economico, o come io preferirei dire, come scienziato, scienziato sociale. Allora, perché io sia arrivato a Schumpeter, beh, questo è abbastanza immediato. Per come io leggevo Rosa Luz, Rosa Luz, come l'ho detto prima, aveva teoria in cui il problema della domanda non era un puro problema della circolazione, derivava dalla forma con cui si evolveva il capitalismo legata a una dinamica innovativa, la dinamica dell'estrazione di plusvalore relativo. Come voi saprete l'estrazione di plusvalore relativo nasce da una particolare forma di prima e dopo Marx, la concorrenza è generalmente intesa come una tendenza all'eguaglianza del saggio del profitto. Questo era vero per Riccardo, prima di Marx, è vero per i neoclassici, è vero per molti marxisti, eh, eh, sraffisti e così via, quelli che sono appunto ossessionati dalla teoria dei prezzi. Io non penso che il problema non esista, per Marx eh, sicuramente esisteva, la Luxem non l'ha ritenuto degno di essere, di essere studiato. Il punto è che Marx e la Luxembourg sottolineano un altro tipo di concorrenza, la concorrenza tra imprese all'interno di un settore per guadagnare un extra profitto ed eventualmente cacciare via dal settore le altre, le altre imprese e questa caccia all'extra profitto che si porta dietro eh, la eh, estrazione di plus valore, di plus valore relativo. Eh? Questa idea che esistano due concetti di concorrenza la ritrovai in un libro pubblicato appunto mentre studiavo di un marxista dei consigli eh, Paul Matic no, scusate, errore Henrik Grossman, che era però molto amico di Paul Matic, quello di Marx e Keynes, eh, il quale diceva questa è l'idea giusta due forme di concorrenza e soprattutto sottolineare la concorrenza dinamica Ebbene, Schumpeter è l'autore che nella sua teoria dell'innovazione riprende ed è tutto esplicitamente la teoria marziana della concorrenza. Lo dice anche i suoi lettori giapponesi nell'introduzione alla giapponese della teoria del sviluppo economico, il buon Schumpeter dice che non c'è bisogno che io vi dica eh, che i miei due eroi sono due, Varras per la logica delle grandezze economiche, diciamo l'equilibrio economico generale, e eh, Marx per la teoria della concorrenza. In realtà è evidente che la sua teoria della concorrenza non si basa sulla lotta di classe, ma si basa sullo spirito, spirito eroico dell'innovatore. Avrebbe anche potuto partire per l'equilibrio da Marx, perché quando analizza lo sviluppo economico, Schumpeter parte da quello che lui chiama flusso circolare, che è sì l'equilibrio economico generale, ma con una cosa ben strana: non ci sono risparmi, non c'è profitto, ma non c'è neanche interesse. È la riproduzione. Semplice con tasso di profitto zero. Eh? Tenetelo presente perché magari fra un attimo ci risulta, ci risulta utile. L'altra cosa che avevo ritrovato in Rosalut, comunque, era una visione in termini di circuito monetario. Beh, la grande novità di Schumpeter è di dire eh, questo processo di concorrenza dinamica trainato Dagli innovatori e poi gli imitatori, non esisterebbe se non ci fosse il sistema bancario che finanzia dal nulla diciamo, gli innovatori, in questo modo dà potere d'acquisto ad un soggetto che spiazza gli altri soggetti. Questi altri soggetti non sono principalmente i lavoratori, sono altri capitalisti, i manager tradizionali delle imprese del flusso circolare, che non ottengono nuova moneta. C'è un'inflazione, ma questa inflazione non è tanto l'aumento dei prezzi assoluti che c'è, ma è la modificazione dei prezzi relativi. Questo Schumpeter ha una teoria del circuito monetario. Come Marx e come la Luxemburg ragione in termini di denaro merce più denaro, lo fa all'interno di una teoria della moneta che non è una teoria della moneta merce. Beh, a questo punto. Io dovevo leggere eh, Schumpeter, partendo dalla Luxemburg, non è strano che arrivi Schumpeter, benché fosse un conservatore. Minsky lo chiama un marxista conservatore. Minsky è stato allievo di Schumpeter, hm? eh, sapeva quello di cui, di cui parlava. Hm? Eh, due cose vorrei dire su un Schumpeter velocemente prima di passare a Mises e a Hayek. La prima è che forzando un po' si potrebbe fare un esercizio, magari una mia memoria, la memoria è sempre molto incerta. Ma credo che questo esercizio l'avesse proposto una volta in un suo intervento in un gruppo, di cui parleremo forse più avanti all'inizio degli anni Ottanta Augusto Graziani, che disse ma non siete commossi se voi avete un flusso circolare con la riproduzione semplice, eh, tasso di profitto zero, i prezzi relativi sono i valori lavoro. Le merci hanno dei prezzi proporzionali alle quantità di lavoro direttamente e indirettamente contenute. Quello è l'equilibrio, una posizione di genere equilibrio. Poi arriva l'innovatore, c'è un extra profitto questo porta dei profitti ma questi profitti non sono eguagliati questa dinamica tu la puoi rappresentare perfettamente in termini di valore lavoro poi la concorrenza a un certo punto si blocca gli imitatori imi cominciano a introdurre le nuove tecniche le tecniche diventano tutte uguali e noi raggiungiamo un equilibrio di flusso circolare non quella di partenza uno nuovo quindi la teoria neoclassica è completamente rovesciata perché l'equilibrio non è determinato dalla sovranità dei consumatori, ma dalle scelte fatte fuori dall'equilibrio da banchieri e imprese. A quel punto tu hai di nuovo saggio del profitto uguale e prezzi uguali ai valori, saggio del profitto nullo e prezzi uguali ai valori. Hai una dinamica che può essere perfettamente raccontata in termini di valore lavoro. Io non penso che sia proprio così, ma penso che una cosa del genere la si possa eh, immaginare con qualche modifica. Eh, con Marcello Messori si ragionava all'inizio degli anni Ottanta su una possibilità in cui c'era questa dinamica trainata dall'innovazione e dalla concorrenza del tipo appunto schumpeteriano. Eh, questa dinamica determinava, qui è un po' più la mia versione, forse che non la sua, mi diciamo, pido la responsabilità di, di, di quello che dico, questa dinamica non è che cancellava una tendenza all'eguaglianza del saggio del profitto, ma questa eguaglianza del saggio del profitto non, era, non si realizzava in prezzi di produzione come li pensavano quella scuola discendente da Sraffa eh, capitanata da Pierangelo Garegnani, il quale riteneva che eh, ci fossero dei prezzi di produzione come centri di gravità io pensavo piuttosto che i prezzi di produzione fossero qualcosa tipo quello che eh, eh, raccontava Pasinetti una sorta di posizione ideale eh? se fossero stati un centro di gravità non sarebbero stati un centro di gravità permanente alla battiato, ma forse anche alla Garegnani ma un centro di gravità che si spostava nel tempo una cosa del genere diceva un marxista che c'è ancora adesso molto bravo che si chiama Ambar Sharkey. Ma io penso che in realtà questi prezzi di gravità fossero questi prezzi di produzione non fossero cioè di gravità, ma fossero una posizione ideale per il resto. Il ragionamento era quale quello che vi ho detto. Ecco, dovessi chiudere, direi che io in realtà già allora mi resi conto che il mio Marx non era il Marx dei marxisti, eh? era il Marx della prima parte di capitalismo, socialismo e democrazia di diciamo. Schumpeter. Voi leggetelo, dal mio punto di vista, è una delle lodi più, più forti che si siano viste di Marx, in cui lui dice, il direttore del lavoro, lavoro. non funziona come teoria di equilibrio, è una teoria ricardiana, Hegel, è una tragedia, queste sono cose esagerate. Poi dice, eh, ma quando noi ci mettiamo fuori dall'equilibrio, le cose stanno esattamente come dice Marx, che Marx è il teorico del futuro perché in realtà ci sta dicendo sostanzialmente come costruisco l'equilibrio un equilibrio dinamico eh, un, equilibrio, un equilibrio come costruisco l'andamento nel tempo evolutivo dell'economia che sia di equilibrio o eh, più probabilmente di non equilibrio per buona parte del, del tempo Mises e Hayek come mi sono trovato a incrociare Mises e Hayek Beh, da un lato potrebbe essere conseguente. la verità che vi devo dire è che io mi trovavo in un seminario con Graziani dal 1981 all'85 di cui credo parleremo dopo in questo seminario si riuniva una volta al mese a Napoli e uno degli atti fondativi del circuito monetario della questione italiana questo, in questo seminario ci fu un'evoluzione per cui ad un certo punto Uh, Graziani inaugurò una collana di testi di economia monetaria ovviamente si mettevano testi di economia monetaria prevalentemente eterodossi ma non solo bisognava segnare gli autori non sarebbe dispiaciuto ma l'ho preso evidentemente altri, altre mie possibili scelte perché erano persone come dire, che mi, mi interessavano anche dal punto di vista umano se li presero altre io di quello che residuava dissi, vabbè, Mises, siamo appunto in un ambiente tedesco e cominciai a leggerlo dopo 30 pagine mi addormentai l'ho ripresi due anni dopo con molta fatica e determinazione arrivai all'ultimo capitolo era molto curioso nel frattempo mi facevo fare dalla Poberti anche eh, la traduzione delle parti della prima edizione quando arrivo all'ultimo capitolo trovo una cosa per me di grandissimo interesse perché di grandissimo interesse? allora bisogna capire che Schumpeter è lo Schumpeter di cui dico prima perché lui è un particolare sviluppo di una teoria monetaria eh, appunto del circuito monetario eh, che origina da un economista svedese Knut Wixel, dal libro Interesse monetario e prezzi dei beni del 1898 vedo Posso farci un attimo incerte, ma ve ne ha parlato molto bene Giorgio Gattei. Quindi vi rimando a vedere il video di Epic. E... Beh, da Mixel scende Schumpeter e scende anche a Penza del Trattato della Moneta, ma discendono anche questi austriaci, Mises e Hayek. E lì succede una cosa strana: l'interpretazione corrente di Mises sia da parte di autori come Patinkin che è un keynesiano della prima ora insomma, un keynesiano neoclassico, eh? ma poi anche eh, autori come per esempio eh, in modi diversi no? Riccardo Reaffonso c'è cioè un testo di Graziani con Reaffonso che dice la posizione che adesso io vi sto a criticare sostanzialmente cosa dicono? dicono ma gli, mentre Pixel come poi Schumpeter riteneva che l'astrazione di base per realizzare un'economia monetaria sia un'economia eh, eh, di puro credito in cui i pagamenti vengono effettuati soltanto come giroconto non c'è circolante non ci sono banconote in Pixel eh, sarebbe diverso perché c'è eh, questo lo dice Patinkin, perché c'è eh, l'oro, il sistema è un sistema misto, moneta credito e oro. Allora, quando le banche fanno crescere eh, l'inflazione, uh, visto che le banche centrali ottengono da altre banche centrali no, un pagamento, cosa fanno? Lo sostituiscono in oro. Hm? quindi la banca del paese che ha troppa inflazione sta perdendo riserve. Se ci fosse convertibilità non solo internazionale ma anche all'interno del paese, a me cittadino converrebbe andare dalla banca centrale e cambiare. A questo punto, secondo questa interpretazione, Vixel avrebbe un meccanismo automatico di riaggiustamento dal lato monetario. Questo è quello che dice Patinchi. Graziani, Re Alfonso e tutti gli altri circuiti si sanno che questo non è vero. La teoria di Vixel era una teoria... Uh, in cui si pensava che l'astrazione adeguata per una economia monetaria fosse puro credito però attribuiscono questa interpretazione a Mises e, e, e, e a Hayek il discrimine tra ortodossia e etrodossia sarebbe se tu hai o meno un meccanismo automatico di riaggiustamento dal lato monetario eh? loro dicono che se non ce l'ha Schumpeter non ce l'ha Keynes, se non ce l'ha gli austriaci ce l'hanno Mises e Aie che non sono la vecchia teoria eh, monetaria come quella di Cannan che ritiene che la banca sia un guardaroba sanno che esiste un processo di creazione del credito un processo di moltiplicazione del credito ma è un processo in qualche modo limitato eh? il moltiplicatore è flessibile ma a un certo punto si incarta e il giustamente automatico io leggo Mises e mi accorgo che è esattamente opposto anzi addirittura un paradosso Mises attacca Vickel perché gli dice ma perché nel tuo libro tu hai questo riaggiustamento dal lato monetario quando giustamente tu dici che la strazione è di puro credito? Allora, da un punto mi rendo conto che c'è qualcosa che non torna nell'interpretazione tradizionale. E dov'è che ovviamente l'interpretazione tradizionale ha ragione? Che gli austriaci devono avere un meccanismo di riaggiustamento che riporta all'equilibrio. Ma questo meccanismo di aggiustamento non è dal lato monetario, è dal lato reale, mises in maniera primitiva. Hayek, poi sarà insomma, la sua teoria lo sviluppa molto di più. Dicono che eh, lo squilibrio determina una variazione dei prezzi relativi eh, che determina un risparmio forzato a danno dei consumatori, ma alla fine. Eh, Proprio attraverso il cambiamento dei prezzi relativi e le reazioni che questo induce la sovranità del consumatore si eh, riafferma. Eh? E purtroppo però le banche, il governo, eccetera, hanno messo le mani in questo processo dove era meglio che stessero fuori e dunque degli investimenti di lungo termine sono stati attivati. Questi investimenti devono essere bloccati, ci sarà distruzione di capitale, la crisi sarà dovuta. Uh, è colpa delle banche, poi sarà anche colpa dei sindacati che fissano il salario fuori dalla dinamica ed è la teoria che negli anni 30 li porta a dire la crisi fa pulizia un ministro dell'economia americano, credo Mellon, disse negli anni 30 liquidate, liquidate, liquidate, insomma questa è la funzione, la funzione della crisi e, eh, e buonanotte la mia convinzione però è che tanto Hayek come Mises fossero convinti che il sistema bancario poteva in realtà reggere lo squilibrio dal lato monetario per sempre, il costo quale sarebbe stato? Il crollo del sistema monetario, quindi se non si lasciava spazio al riaggiustamento reale, prima o poi il riaggiustamento ci sarebbe stato con la fine eh, drastica del sistema monetario, via iperinflazione e tutto quello che volete. L'interesse. Per Mises e Aie, che chiudo su questo, è anche, almeno questa, questa risposta, è anche dovuta a un tema che ritornava negli anni 70 e che c'è ancora adesso. Come esci da un problema di questo tipo? Mises ha due risposte, poi potremmo discutere in un seminario se sono alternative o se sono complementari. La prima era teniamoci, anzi, torniamo al prestante perché con la prima guerra mondiale c'era stata un'interruzione. Mm? Con piena convertibilità, piena convertibilità verso l'esterno e verso l'interno, così il meccanismo diciamo così, del pixel per l'economia mista funziona. Poi la, la, la, la seconda teoria, questa prima teoria poteva svilupparsi fino all'obbligo delle banche da imporsi di tenere riserve di oro al 100%. Al 100%. La seconda teoria era il free banking, mm? eliminiamo le banche centrali, in questo modo se una banca si lancia troppo in avanti a far credito, il suo uh, buon nome svanirà perderà della clientela, avrà dei problemi di liquidità e quindi a un certo punto il meccanismo si blocca, il free banking salva dalla, dai processi cumulativi come potrebbe essere quello della iperinflazione. Eh, I conservatori devono avere una qualche trancheumpeter, che appunto è una questione particolare, un qualche rapporto con la divinità perché sono morti tutti molto anziani, credo che Mises... Muoio, forse addirittura inizio anni 70, anni 60 anche Hayek è morto molto anziano ha visto finalmente crollare l'Unione Sovietica però negli anni 70 lui che non era d'accordo con Mises al 100% su queste cose negli anni 20-30 tira fuori un opuscolo che si chiama denationalization of money in cui dice, beh sì, sostanzialmente aveva ragione Mises eh, dobbiamo tornare a una forma di free banking anche sul terreno del rapporto tra le monete questo spiega la posizione della Thatcher la Thatcher non è voluta entrare nella moneta unica europea e Hayek era contro i progetti di moneta unica non perché fosse contro la filosofia li, che potremmo dire di un certo liberismo poi ne parleremo che può stare dietro l'Unione Monetaria Europea, ma perché credeva esattamente che bisognasse eliminare quel grosso elemento di centralizzazione politica che era la banca centrale che l'unica salvezza fosse quella della concorrenza tra monete, dove intendo concorrenza tra monete in senso forte, cioè immaginiamo che non ci sia l'euro, allora... I franchi, le sterline, i dollari, eccetera, dovrebbero poter circolare anche in Italia, così come circolano negli Stati Uniti. Quindi, come dire, bisognava eh, conoscere il nemico tra virgolette. Ora, Dal mio punto di vista, eh, Schumpeter eh, è sì, un conservatore. Ma 10.000 volte lontano da questo tipo di approccio e ve, lo, e, e, e ve lo segnalo con un punto solo. Schumpeter scrive una voce che si chiama Capitale. Quando deve definire il capitale, dice proprietà privata dei mezzi di produzione, anche eh, mi sempre d'accordo. Mercato, il sistema creditizio. Perché il sistema creditizio? Perché il sistema creditizio è in grado di superare gli ostacoli che la proprietà privata e il mercato pongono all'innovazione. È la linea per cui Schumpeter dirà in realtà il sistema del credito alla banca centrale svolge nel capitalismo la funzione dell'ufficio del piano. Allora l'idea di Schumpeter è che un'economia dinamica che innova ha il mercato, ma quel mercato lì sarebbe il mercato di un'economia stazionaria con proprietà privata se non ci fosse anche un elemento di centralizzazione di fatto il sistema bancario che è in grado, concedendo credito ad alcuni e non ad altri, di mettere eh, il sistema in movimento. Beh, quando io mi trovo a cominciare a scrivere negli anni 70, negli anni 80, insomma, proprio lì, questo tipo di analisi esprime quasi alla perfezione il modo con cui il Giappone prima e i dragoni asiatici dopo eh, avevano gestito lo sviluppo non seguendo le regole del sistema eh, monetario del, del Fondo monetario internazionale o del liberismo, avevano replicato quella che aveva fatto la Germania all'inizio del secolo. Hm? Quindi, questo pensiero conservatore direi liberale più che liberista non solo aveva un ruolo per l'intervento dello Stato e così via, ma dal mio punto di vista era proprio opposto al modo di vedere di Business e di Hayek. Modo di vedere centrato sulla sovranità del consumatore che invece tutti questi pensatori vengono.